Ama e perdona con il tuo cuore. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Accogliamo la parola di Dio che oggi ci viene data dal Vangelo secondo Matteo 18, 21, 35. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse, Signore, «Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?» E Gesù gli rispose, «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui, con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo «Restituisci quello che devi». Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò. E lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato». Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Amen. Carissimi, oggi questo Vangelo di Matteo capitolo 18 ci apre alla misericordia di Dio. In questo tempo di quaresima, giorno dopo giorno, stiamo ascoltando dei brani nei Vangeli in cui si parla dell'amore di Dio, della Sua grazia e di come noi siamo spinti ad agire e ad essere perfetti come è perfetto il Padre nostro. Ecco che oggi vediamo un esempio molto concreto Pietro va da Gesù e gli dice Maestro, Signore, se il mio fratello commette delle colpe contro di me devo perdonarli fino a sette volte, vero? Ecco che è Pietro, la roccia, la pietra su cui Gesù ha detto voglio edificare la mia chiesa. È Pietro che ha dei dubbi, quanto deve amare i propri fratelli e si sa che molto probabilmente ciò che chiede a Gesù riguarda qualcuno dei discepoli. Erano in dodici, Pietro vuole avere la certezza da parte di Gesù che terminate le sette volte il perdono, dopo si può arrabbiare, si può offendere. Ecco che Gesù racconta questa parabola. È molto forte. Questo re che regola i conti con i suoi servi ha un debitore che deve 10.000 talenti che rapportati al nostro denaro in euro sarebbero milioni di euro. Li doveva. Lo supplica e gli chiede di avere pietà di lui. E questo re, quindi, cambia l'atteggiamento. Da un lato prima voleva venderlo insieme alla famiglia per il suo debito, ma poi condona tutto. Quindi è un atteggiamento davvero molto forte, tale da cancellare tutti i debiti, da una condanna a una cancellazione totale. Ma poi accade che proprio quel servo aveva un suo proprio debitore che gli doveva solo 100 denari, equivalgono a, a poche centinaia di euro. Si sdegna e lo fa mettere in prigione finché non ha pagato tutto il debito, quel piccolo debito che aveva. E Gesù dice, ma vi rendete conto che il Padre mio che è nei cieli vi condona tutto, vi perdona tutto? E voi mettete un limite al perdono. Mettete un limite alla vostra misericordia. Perché Pietro quando è andato da Gesù dicendogli il numero delle volte con cui doveva perdonare. Quindi sette, è vero Gesù, solo sette volte perché probabilmente aveva già perdonato sette volte e la prossima volta si sarebbe potuto adirare, arrabbiare. E non perdonare più la colpa di qualche suo fratello. Allora Gesù ci sta dicendo, agisci come cristiano, non con la tua mente. E la nostra mente conta le volte. Pensiamo in casa, in famiglia, marito o moglie, con gli amici, con i colleghi. Ecco già la prima volta, la seconda volta, la prossima non ti perdono più. Noi mettiamo un numero. Dio non mette i numeri, perché Dio perdona con il cuore. E il cuore di Dio è immenso. La nostra mente ci fa contare quante volte voglio perdonare, quante volte accolgo il mio amico, quante volte lo devo perdonare e poi basta. Dio no. Ecco perché Gesù alla fine dice perdonate di cuore come il Padre mio celeste. Oggi siamo spinti, fratelli e sorelle, in questo cammino quaresimale, un cammino di deserto, perché ascoltiamo meglio la parola di Dio, siamo chiamati ad essere come Lui. E nelle questioni di litigio, nelle questioni di lite o divisione con altri, facciamo prevalere il cuore. Ma questo è possibile solo pregando invocando lo Spirito Santo, altrimenti poniamo e porremo sempre dei limiti, sempre un numero, e rinfacceremo l'altra persona quante volte ha sbagliato. Ma Dio non fa così con noi. Dio continua ad amarci. Allora vi invito, invochiamo lo Spirito Santo, perché ci dia la forza, la capacità di non segnare le volte che gli altri agiscono male verso di noi e quindi quelle volte che dobbiamo perdonarli ma di cancellare tutto come fa il padre e questo è possibile solo con l'aiuto dello Spirito Santo O Signore vieni oggi nella nostra vita vieni oggi Signore e manifestati nel mio cuore riconosco che da solo non ho la capacità di incontrarti la capacità di incontrare quell'amore che non conta le volte in cui l'altra persona sbaglia e eh, io devo riconciliarmi. Signore, manda il Tuo Spirito Santo in me, nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro, perché io possa essere segno e modello di colui che ama con il cuore, perdona con il cuore e non conta tutte le volte che gli altri hanno sbagliato, mi hanno offeso e hanno commesso qualcosa contro di me. Aiutami, Spirito Santo, a essere perfetto, come il Padre mio. A te Gesù l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan che ci incoraggia in questa azione oggi. Ama e perdona con il tuo cuore. Invochiamo lo Spirito che ci darà la forza di agire in questo modo. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao.